Penso che quelli che dopo di noi verranno, sa, avranno una visione molto più relativista, molto più pragmatica Ok, niente, mm. mm. yeah, ci tocca a Mori, vabbè, ok eh, sì, Questa no. è l'altra sentenza di Bambino Leonardi, ma che mi trovo, devo dire, piuttosto d'accordo uh, Senti...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 del mondo credo che il processo storico sia quello un po' ecco, di liberarsi da certe identificazioni che, che ci permeano ecco, metaforicamente parlando mi piace sì, vedere che tu sei padre e io no eh, hai un, un vantaggio che mi manca <ride> ma comunque ancora cioè sì sì beh, quello sicuro <ride> vedremo adesso ho due gatti e mi accontento facendo un, diciamo, un salto fino uh, a un certo punto in realtà che tu nel tuo libro um, parli anche dei principi attivi no? la psicoterapia parli dei fattori comuni cioè qui davanti l'indice dei fattori comuni per andare a modificare uh, i significati i processi razionali il comportamento uh, peraltro mi piace tanto un termine che io credo di aver letto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 80 anni super giù, mi sbaglio il verdetto di Dodo, chi era? Rosenzweig? Nel... Già Frank, ne parlava Rosen, sì. E, ma io credo che sicuramente è, è un aspetto fondamentale, ecco, quello che provo a dire è, è, nella mia analisi, l'ho messo per primo perché sicuramente non, non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 quella è, ecco, sì, le possiamo limare, alcune poi teorie si sono concentrate su quelli, però ecco, non, non c'erano grandi margini di miglioramento, mentre ecco, su tutti gli altri fattori credo che possiamo un po' fare la differenza. Eh, questa ricerca interessante di, poi che tra poco devi andare, quindi non ti terrò troppo oltre, di Wampold, ehm, non so se hai avuto modo di leggerla, ehm, quella sui dismantled studies, dove lui toglieva le tecniche, presente, no? toglieva le tecniche da, eh, da, da quelle forme di psicoterapia, le tecniche considerate principe di quel tipo di intervento, tipo né, cognitivo comportamentale. Eh, i, come si chiama? L'esposizione oh, graduale. Eh, e vedeva che il risultato in realtà era lo stesso, era proprio un modo lui per dire che la tecnica ha un impatto minimo, tanto che nelle ricerche dei fattori comuni.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 condivido tanto il ragionamento quanto il termine guarda io ti farei un milione di altre domande perché ripeto io consiglio a tutti di leggersi questo libro bellissimo davvero uh, Fabio non mi paga per, per parlare no, bel, non lo sapevo di questa pubblicità eh, no, esatto ma peraltro l'ho poco ristampato quindi ottimamente fantastico Um, Io comunque, ti ho, se vuoi, mh, ma ho ancora dieci minuti e eh. fino a 40 riesco a rimanere. Se, mh. Ti, mh, guarda, approfitto per farti l'ultima perché se, se te ne faccio una poi me ne viene da fare come le figli me ne viene a fare un'altra eh, nel libro, cioè è ricco di tuparti dall'efficacia, gli psicofarmaci, le criticità, eccetera, quindi ti parto di li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 avere insieme ai tanti interventi pratici, clinici, comunque un, uno sguardo più meta ecco, perché credo che questo consente di avere il giusto assetto quindi sono, sono uh, tu immagini quanto io sia d'accordo con questa lezione, Fabio, lo trovo utilissima uh, una volta mi fate in mente parlavo con un collega uh, gli sto dicendo che stavo mi stavo rimettando a studiare la filosofia. Eh, e lui dice: A oh, come tu? Che fai sei tanto su parli tanto di essere pragmatico, tanto la tecnica? Fai anche i workshop che sono molto basati sulla pragmatica, sono fare imparare step by step il metodo, eh, ti metti a studiare questo. E quello che gli dicevo, la mi sposta proprio appunto proprio perché a livello di tecnica eh, ne ho fin qui ormai.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 Per capire che ti può essere utile per svitare una vita, sta, sta metafora! Così va bene. No, però... no, no, mi, mi torna, Insomma, ti, ti aiuta comunque a maneggiarlo con un, con un altro assetto mentale. Ecco, io questo termine, questo periodo mi, mi, mi ritorna. Ecco, l'assetto mentale comunque con cui fai la clinica.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 La ah, che fa questo effetto, assolutamente bellissimo suggerimento. Io lo stracondivido con, con tutti quanti. Eh, lo lo appoggio, Fabio. È stato un piacere enorme, veramente. Grazie. Piacere mio per, per questo, questo tempo, eh, facci sapere quando esce la psicoterapia della in realtà 2, eh, eh. <ride> però, se stai scrivendo qualcosa, sai allora confesso che scrivo e sto scrivendo da dieci anni un libro che è diventato un incubo e infatti lo faccio uscire perché non, non cioè mi perseguito esatto. ma sogno di notte però vabbè è un libro che sentivo di dover scrivere e però ecco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 Vediamo che succede. Basta. <ride> Dai, fantastico. Grazie mille Fabio. Grazie, Grazie a te, veramente. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao.